Benvenuti ragazzi, qua è Toto che vi parla dall'astronave Cartella 13. Siamo qui riuniti oggi per vedere le cartelle più importanti del secolo, ma prima di iniziare come ogni missione la cosa più importante è una sola. Sigla! Tranquilli ragazzi perché questo video sarà solo solo cadute Questo video è nato da un'idea di 4-5 mesi fa in cui ho detto Cavolo però c'è tanta gente che va in bici e di sicuro tanta gente fa tante cadute Quindi ho fatto una storia in cui dicevo di inviarmi tutte le vostre cadute Me ne sono arrivate una marea ragazzi Fino adesso non ero ancora riuscito a scaricarle Adesso siccome sta arrivando l'inverno Tempo brutto fuori è il momento ideale per fare una bella reaction delle vostre cadute Per tutte le persone che guarderanno il video e saranno lì sulla tastiera a dire Ma tu stai prendendo in giro tutte queste persone che sono cadute? Non dovessi prendere in giro? Dovessi essere figli? Sono fare... Ragazzi, se non volete vedere questo video, cambiate video C'è da dire che volevo fare, diciamo, un format interessante che magari si può ripetere in più episodi dove io e magari vediamo anche nei prossimi episodi altri personaggi reagiamo alle vostre cadute mi sembra molto divertente come cosa ma la primissima cosa ragazzi che vi chiedo di fare per iniziare questo nuovo format, questa nuova serie di video è l'iscrizione al canale ci sono un sacco di voi che guardano i miei video e non sono ancora iscritti al canale credo sia assolutamente inaccettabile dal punto di vista della correttezza istituzionale è gratis ragazzi, se apprezzate i miei contenuti mi fate solo un grossissimo piacere ma senza perdere tempo ragazzi partiamo con i primissimi video oh in mezzo agli alberi bella guida vabbè vabbè dai scivolata easy per adesso eh. oh un video rallentatore drop vediamo questa prima persona che droppa beh sembra tutto regolare infatti ah ecco ecco c'è una seconda persona oh oh oh sta andava no no <ride> no perché perché No, scusate, scusate, mi devi spiegare perché hai girato il manubrio. Un po', un pivino. Uh. Uh. Questa era brutta, eh. Questa è una cosiddetta giornata. Avete visto come si è proprio impuntato? È uscito la rampa, pfff, calciata secca e... La bradata bella secca, eh. Oh -oh -oh. Ragazzi ma questi video mi fanno morire perché cioè io schiaccio play c'è subito il momento proprio di esplosione oh! È incredibile, ti sei salvato veramente bene Allora abbiamo, sembra un drop cos'è? Una... No, no, no No non... E mm, veramente secca devo dire Tanto mi fa morire l'immagine finale Perché mi è rimasto a me lo screen Sullo schermo del ragazzo che è caduto Con le mani dentro la ruota Gazzalo! Attenzione Questo passo Ragazzi loro li conosco Li avrete visti di sicuro nei miei video Questo posto è un secret spot Non vi posso dire dove Però quel salto lì ci ho girato anch'io Mi fa ridere perché poi cioè avrà tirato anche una bella secca il ragazzo però non importa è come se nulla fosse una bella risata tra amici <ride> bici da trial ovviamente ottimo tutto regolare bella lungo tra l'altro il gap uh, bene. No, ah. sequenza di panettoni con un panettono buono mm. lì questo errore è proprio il classico errore di quando non si holla bene il ramo quando saltate ollate. se non sapete cosa vuol dire hollare ricordate che c'è il mio tutorial qui sopra Salto il legno spallatissimo qui, mamma mia, noccioline, lì è proprio schiaccianocchi, eh. Poi abbiamo da Samuel, mi ha detto che mi ha inviato la stessa caduta da due angolazioni, allora abbiamo angolazione dietro, un suicide quasi stiloso però un po' aggiornato, oh, no che male, madonna, però non è neanche caduto malissimo. Mamma mia. Lì è addominale, de ferro, eh. Ah, bello, anche con la GoPro la seconda angolazione. Vediamo. Porca Mi fa morire le, le esclamazioni. Comunque, sono la cosa migliore. Oh. Mamma mia, ma. Eh, comunque, ragazzi, me le inviate proprio. Che non ho tempo di, di reagire. Non ho tempo. Cioè, apro il video, Pam, secca, dico. Rivediamo un attimo. Cioè sul sasso in pieno allora siamo nel bosco, tutto tranquillo wippata rip altro bosco un gheppone un giro nelle fragole ha fatto, non so, un gheppettino curva secchissima chiusura di sterzo classica, panciata per terra con esclamazione di quello che filma che stoppa immediatamente il video un classico, sulla neve tema inverno <ride> Anche i suoi amici stava morendo da ridere. Sembra una hip. Tutto tranquillo per ora. Uh. No, no no no. No, no, Ma da dove è arrivato? Cioè, dove cavolo era sta rampa? Eh. Filo corto è rimbalzato. Oh, no. Avrà tirato una bella secchina con la testa per terra lì, eh? Ma questo video, scusate, adesso lo metto veloce mille volte per.. Mm. Al... Oh. Madonna che stecca Mamma mia quando si chiude così Lui stava impostando la curva Aveva già girato troppo il manubrio E a un certo punto lui, pam, Si è chiuso secchissimo Ma mi sa che lì A vedere da come si è piegata Rallenti la ruota Si deve essere piegata secondo me il cerchio Mi ricorda un sacco questa caduta Una caduta che ha filmato Ivo p 26 All'alboreto ci sono delle similitudini eh droppettino droppettino easy non molto con ah, po po po madonna il modo peggiore di cadere dai drop ragazzi per favore quando fate i drop non rimanete passivi perché qui lui è rimasto tutto indietro di peso gli è uscito davanti e l'ho catapultato come la catapulta? Ah. boom me l'ha spraccicato a terra Puma bike Crew ha deciso di inviarmi non uno ma ben due video Uh, uh Bello dinamico quel drop lì eh Beh si è salvato veramente bene per essere atterrato fuori dall'atterraggio Seconda caduta Salto Lunghissimo A oh. parte la flettata indecente Gomme, ammortizzatore, tutto a pacco Ma poi è ginocchiere Passerella Madonna sta già andando a 200 all'ora sulla passerella Che secca, mamma mia, ma stavi andando a 200 all'ora su sta passerella La rampetta finale lì che ha proprio buttato in avanti Attenzione, sotto il ponte, bello cattivo No, no Ma questa? Mamma scusami, me È entrato bello cattivo in curva, tutto bello schiacciato e poi... Ma cosa c'è in mezzo una bici? Cioè sembra che l'ha messa apposta ma mi ha fatto morire Che praticamente quando hai preso la bici Hai mollato secco le mandia Hai detto vabbè I I can fly. Io spero che la bici non era del tuo amico Che ti sta filmando Se no avete fatto una gaffe Incredibile Anche perché attorno non vedo nessun altro quindi. No No No non ho capito, devo rivedere rallentatore, scusate, allora, non ho capito, hai fatto apposta a fare nose wheelie, ah però hai preso l'albero poi, cavolo, eri sull'orlo eh, per campottarti in quel nose wheelie, eh? Manual sotto il portico di teramo, sotto il porticato di teramo! <ride> <ride> e qui c'è il video che si stoppa Non si vede neanche la secca alla fine, Pum secco di schiena <ride> Sta arrivando approcciamo, Andiamo Scuriamo un po' avanti Drop Ah drop to flat Qui era proprio voluta la cosa La flettata era voluta Infatti la flettata è stata prepotente Come possiamo notare. E la secca pure Allora abbiamo visto circa una trentina di video Ancora una caduta E poi ragazzi Gran finale per questo primo episodio Vi mostro quella caduta iniziale Vi mostro come è andata a finire Ah, parte. Ma io sono incredulo dai vostri. Non faccio tempo a far play. Esplosioni. Bene, ragazzi. Abbiamo visto un sacco di vostre cadute oggi, ma. Ne ho veramente ragazzi una marea di questi video E Infatti secondo me è una figata fare questa serie di video Fatemelo sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate E tra l'altro fatemi sapere nei commenti ragazzi Con chi vorreste vedere questo tipo di video Cioè la reaction alle vostre cadute Insieme a me affiancato da qualcun altro Fatemi sapere nei commenti Chi potrebbe essere il personaggio più ideale Non per tutti i video Mi piacerebbe portare una persona per ogni video Sarebbe fighissimo secondo me avere sempre un ospite speciale diciamo Adesso però ragazzi, prima di concludere definitivamente questo video, è arrivato il momento tanto atteso. Io questa caduta è la caduta peggiore a cui ho mai assistito, davvero credo. Non perdiamoci troppo in chiacchiere, zio no, adesso ci scherziamo su perché comunque il ragazzo sta bene, tutto a posto, ha preso una grossissima botta, può essere stata una delle secche peggiori che ho mai visto al parco. io non ho idea di come abbia fatto arrivare così corto, io stavo filmando eh ragazzi, io ero quello che filmavo effettivamente, pensando di cadere in quel modo o quel salto, infatti mm. sono corso immediatamente a lui perché terrare di faccia non è piacevole lui purtroppo infatti si è rotto qualche dente in quella caduta, però diciamo che fortunatamente non è successo nient'altro. Questa caduta non l'abbiamo mai pubblicata da nessuna parte, ho voluto proprio tenere questa caduta inedita per questo primo episodio di secche Stellari. Bene ragazzi ma è giunto il momento adesso di lasciarci io spero che questo video vi abbia fatto sorridere ricordatevi che se volete inviarmi la vostra caduta lasciatelo alla mail cartella cartelladitesta chioccio.gmail.com grazie mille di aver visto questo video e fatemi sapere nei commenti chi volete vedere al mio fianco nei prossimi episodi e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video bella